buongiorno a tutti bentornati sul canale sono ancora, sono ancora in compagnia di daniele oggi arriveremo a Padrona, circa 20 km e domani si arriva a santiago sempre più pellegrini sul cammino Lita Vai! Oggi sento proprio il profumo di cammino francese, ci sono un sacco di pellegrini. Sì, Bello! Un cane pellegrino, latte con la cau. Il meteo dice che oggi pomeriggio ma soprattutto domani ci sarà pioggia. Non è un problema ormai dopo quei due giorni all'inizio sotto il temporale tutto il giorno. Questa nona tappa è molto carina. Stiamo passeggiando praticamente dall'inizio lungo dei bei sentieri tra i boschi. dall'arrivo siamo a circa 4 chilometri da padron ha cominciato a piovere ciao e eh, va bene <ride> grande meno 30 vai! a noi la pioggia ci piace! si nuota qui! E finalmente abbiamo trovato un barretto. Ci voleva. Quando il cadaliere? Un chilometro, entriamo col questo è l'ultimo chilometro. Yeah. Ce la faremo. Oh. <ride> Salute, abbiamo trovato riparo alla fine. Per Ci fermiamo un po'. Sentite? 500 metri all'arrivo, ha praticamente smesso di piovere, veramente un bel paese, padrone, adesso dobbiamo attraversare quel ponte e dall'altro lato dovrebbe esserci il nostro ostello. Ok, ancora chiuso, manca poco a Luna. In ogni caso stiamo chiamando. Ok, questo è il nostro bellissimo ostello. Ma guardate che bel tetto di legno, quanti letti, guardate! Lo stello del giorno Continua ancora a piovere fortissimo Domani sarà una giornata sicuramente di forte pioggia Usciremo lo stesso molto presto E' l'ultimo giorno C'è proprio bisogno di qualcosa di caldo